Terra Fredda la sta per finire il momento della discordia è il momento del dialogo il momento della tensione è il momento del disgelo. una gelida Ginevra accoglie Ronald Reagan e Mikhail Gorbachev nel loro primo vertice Reagan di capi al Cremlino ne ha visti succedersi quattro in cinque anni di presidenza finora non ne aveva incontrato nessuno il suo primo obiettivo giungendo qui a Ginevra era proprio questo evitare di passare alla storia come il primo presidente americano dopo Hoover, senza contatti diretti con la controparte sovietica. Mikhail Gorbachev, il primo leader del Cremlino nato dopo la rivoluzione di ottobre, ha anch'egli un risultato da raggiungere, non tornare a Mosca a mani vuote, apparire come l'uomo che rilancia il dialogo e non la guerra fredda. Oggi oltre quattro ore di colloqui, domani altrettante. Giovedì forse una coda, per una possibile dichiarazione comune o un'ugualmente possibile firma di documenti metà del tempo Reagan e Gorbaciov lo hanno trascorso a tu per tu facendo anche una breve passeggiata in riva al lago e una chiacchierata accanto al caminetto alla sola presenza degli interpreti in un'atmosfera che le due parti definiscono buona più di 3000 giornalisti giunti da ogni punto della terra affollano tre grandi sale stampa un'altalena di umori cauti ottimismi e docce fredde la pubblicazione di una lettera riservata di Caspar Weinberger che invita Reagan a diffidare dei sovietici e a non fare concessioni mette in imbarazzo la delegazione americana ma il ministro della difesa assicura Reagan resterà al suo posto per gli americani sarà un successo se i due leader si lasceranno con la promessa di rivedersi non ci ameremo di più ma ci capiremo meglio aveva detto Reagan qualche mese fa e Gorbaciov al suo arrivo a Ginevra i popoli del mondo attendono risultati positivi da questo incontro tranquilla, amabile, disincantata Ginevra ha da sempre il ruolo di attutire le tensioni mondiali ed oggi fa da discreta ospite ai due grandi da cui dipendono la pace e la guerra l'umanità, ha detto John Kennedy, deve porre fine alla guerra o la guerra porrà fine all'umanità sì.